Buongiorno Assessore, buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno, voi. benvenuta, buongiorno e benvenuta. Allora, c'è intanto una notizia, quindi noi entriamo sulla notizia, un fatto che ha una sua eh, conseguenza sulla nostra città, sui nostri eh, concittadini, quindi andiamo subito alla notizia, questo incontro con un'altra eh, città certamente eh, innovativa, certamente attenta nel suo processo di sviluppo come Barcellona, peraltro con una eh, nazione, la Spagna a cui ci rivolgiamo certamente con simpatia eh, e ci dica un po' eh, come è andata e soprattutto quali sono eh, i fatti che possono interessare i nostri ascoltatori, assessore. Sì, il primo passo è stato ieri, di fatto con la Pir Sì, accordo con l'assessora o oh mia omologa, diciamo, sì. so, che si occupa delle che mi occupo io, su Barcellona quindi innovazione tecnologica, smart city, eccetera gli obiettivi sono molteplici, fondamentalmente di fare squadra di fare rete, di imparare eh, l'una dall'altra città, le cose buone fatte di qui insegnate di là e viceversa <coughs> inventare collaborazioni creare, chiedo scusa per la voce ma è quella che è, cercare collaborazioni anche per eh, nuovi progetti europei per esempio, quindi su, su bandi e quant'altro, proprio per riuscire a condividere al meglio le competenze, Questa è quindi, le competenze in particolare sarà sui dati aperti, sulla partecipazione, sulla trasparenza, sul software libero di cui abbiamo fatto già una delibera ad ottobre, su cui anche loro hanno iniziato un cammino, quindi lavorare insieme anche per evitare di, di fare due volte la stessa specie, se qualcuno ha già fatto qualcosa, giustamente proviamo a riutilizzarlo e viceversa. Senta, la, una città semplice è un sogno è un, per molti, no? Quindi perché è parte delle complicazioni che noi umani abbiamo ogni giorno eh, sono legate proprio ad una città che ha le sue complicanze, come muoverci, come collegarci. Ecco, la rete per esempio che è una delle cose sicuramente che interessa a lei in prima persona con le sue competenze e il suo assessorato, quindi la sua delega. Una città intelligente si dice, smart city, una città quindi che utilizzi al meglio, al meglio gli spazi, i tempi, le risorse e, e sembrano però Assessore eh, delle cose molto lontane dalla realtà. Come è possibile arrivarci vicini vicini a questa idea di città moderna Assessore Marzano? Premesso che la bacchetta magica non ce l'abbiamo fatta, ah, certo, ma, certo. ma questo a fare lo capiamo molto domani. bene. Però diciamo che per quanto mi riguarda le tecnologie possono essere uno strumento per semplificare, per appunto, questa, far diventare Roma un po' più semplice, per fare servizi che prima bisogna fare, bisogna fare allo sportello, si possono fare online, quindi da casa, di notte, di domenica, quando uno vuole. C'è dall'altra parte il problema delle competenze digitali. Ce li dica, no? Mi scusi, mi scusi, tutti. Assessore, ci dica quali sì. sono questi, alcuni di questi servizi, così magari aggiorniamo Ma anche gli ascoltatori. Ci sono una settantina di servizi online, ci sono una settantina di servizi che si possono fruire direttamente online, anche grazie al sistema pubblico di identità digitale, che quindi di fatto è la nostra identità digitale, che permette con un'unica modalità di accesso di accedere non soltanto a, ai servizi di Roma ma ai servizi di tutta la pubblica amministrazione italiana quindi anche da pubblica amministrazione centrale tipo l'Inf, vedere il proprio stato Inf, scrivere il proprio figlio a scuola che si fa solo online proprio perché si semplificano si, si, si velocizzano le pratiche si semplificano le pratiche però ripeto sono online tutti i servizi si possono trovare là ripeto c'è un problema non indifferente che ovviamente non tutti hanno la, la, la competenza digitale per poter fare queste cose quindi quello che per esempio faremo oggi è una notizia di oggi, faremo a, a ulteriori seminari proprio per supportare le persone che su queste cose non, non hanno troppe competenze ne facciamo uno alla biblioteca Vaccheria Nardi tra le 5 e le 7 sì. e l'altro alla stessa ora alla biblioteca Guglielmo Marconi il primo su diventare cittadini e cittadine digitali quindi come utilizzare ah, ben, i servizi ben, ben. di cui parlavamo poco fa dell'amministrazione online l'altro e sarà fatto tra l'altro con l'Agenzia per l'Italia Digitale quindi con le competenze giuste per capire come utilizzare il sistema pubblico di identità digitale quello a Guglielmo Marconi sempre dalle 5 alle 7 sull'alfabetizzazione digitale quindi cercare di capire quali sono le competenze, le conoscenze la consapevolezza che servono anche per evitare problemi legati alla privacy o al bullismo in rete o alla sicurezza in rete quindi cominciamo col formare chi purtroppo formato troppo non è oggi ecco senta posso, possiamo chiederle eh, credo che una cosa che eh, è dovere anche di un assessore con la sua delega è quello di eh, fare delle comparazioni, di studiare altri esempi in Europa, nel certo. mondo, che possano essere mutuati, quelli buoni naturalmente, e portati certo. anche rivisti qui a Roma abbiamo l'esempio di Barcellona ci racconti cos'è che eh, prenderebbe da Barcellona, assessore Marzano da Barcellona per esempio, a parte la loro roadmap per la transizione al software libero che ci accenavamo prima hanno anche degli strumenti basati sull'Internet delle cose, come si dice l'IoT, l'Internet of Things, che sono per eh, permettere di rendere fruibile su tutto il territorio mh, servizi, quindi con delle, chiamiamole macchinari, che è brutto chiamarli così, ma è difficile anche spiegarsi al telefono un po' meglio, che possano per esempio raccogliere i dati sulla eh, viabilità, raccogliere i dati sull'inquinamento eh, ambientale, il tutto che appunto i dati poi che vengono pubblicati permettono al cittadino di sapere che cosa sta succedendo, alle imprese di fruirne per poter far sì che diventino delle opportunità di business, perché una start-up si può fare un software per, eh, che fruisca di quei dati per dare informazioni, sono tutti i temi che sono al centro della nostra, del nostro assessorato e di queste due giornate che stiamo facendo su Roma, che si chiamano Digital Social Innovation, cioè l'obiettivo di mettere insieme gli innovatori sociali con gli innovatori tecnologici perché se questi due mondi non si parlano c'è il rischio che non, non si riesca a convergere, quindi ci sono state queste due giornate che oggi è la seconda di un progetto europeo con eh, 350 persone da tutto, da tutto il mondo di cui 30 paesi rappresentati quindi una, una bella, un bel intervento insomma. ci sono stati anche ieri sono stati pubblicati alcuni dati con, eh, perché c'era lo streaming online sì. si riusciva anche a fruire volendo anche online ci sono stati quasi 2000 tweet, ci sono state più di 6 milioni di, di commenti impressioni quindi questo è quello che proviamo a fare per integrare il sociale con il tecnologico guardi solo una nota eh, di qualcuno degli ascoltatori che eh, ci scrivono intanto applaudendo a, ad ogni atto che possa rendere veramente la città più semplice e eh, possa portare ad una Roma facile sono obiettivi che eh, lei e la, la giunta in questa, questa giunta si pone e, e alcuni romani chiedono la linea veloce in alcune zone di Roma più periferiche sì. in cui manca ancora assessore oltre a questa visione eh, bella importante eh, futuribile sì, io, io. di Roma vogliamo provvedere anche a questa mancanza che ancora oggi c'è a Roma assessore Marzano io posso farmi la crisi della, della richiesta sì. perché ovviamente è ah, questo eh, certo, che certo, posso però, fare certo. ma volentieri lo faccio, questo di sicuro Però sappia Appena che è una, che è una esigenza naturalmente di, di alcuni cittadini che ancora pensi non hanno proprio la linea veloce non hanno internet certo. proprio guarda è una cosa certo. a pensarci bene veramente certo. fuori dal mondo no? Sì, no, su questo ci stiamo lavorando tra l'altro partendo da una mappatura delle linee delle, sì. delle, della connettività e stiamo anche lavorando eh, con tutti i municipi per la revisione eh, dei regolamenti sugli scavi, perché le aziende che fanno connettività e le fanno a prescindere da noi, le grandi aziende che collegano, portano fibra nelle grandi città, lo fanno a prescindere dal comune, ci chiedono soltanto ovviamente i, i, i, i, i diritti di poter scavare, eccetera però anche loro hanno delle difficoltà perché ci sono regolamenti diversi da municipio a municipio, quindi su questo stiamo lavorando proprio per semplificare il loro lavoro, che farebbero comunque, ripeto, ma per farglielo fare più veloce e prima, proprio per garantire che la connettività arrivi anche nelle periferie prima possibile. Ultima cosa e la lasciamo, ringraziandola, una cosa o un risultato raggiunto di cui può farsi vanto Assessore Marzano, o comunque che si sta per raggiungere? Beh, a parte l'accordo quadro con Certo, Martellone, che è importante che, è, poco, no, che dire, è importante, aggiungo pure io sì. La mia agenda online, i bilanci online degli ultimi dieci anni e non solo i bilanci in termini numerici perché quelli sono obbligatori per legge e quindi li trovate in qualunque comune ma resi comprensibili da un software open source, anche quello che con delle infografiche permette al cittadino di poter capire cosa è stato speso su quel capitolo di spesa dalla giunta Veltroni 1, da Marino da, da Tronca dalle mani e da noi ovviamente d'ora in avanti, quindi gli strumenti che possono essere un elemento di partecipazione e trasparenza, questo è quello su cui abbiamo già iniziato a lavorare e su cui ci sono già dei risultati appunto il nostro grazie all'assessore a Roma a voi, Semplice Flavia Marzano, buon lavoro e a presto grazie a voi davvero